in ufficio con la formazione dei dipendenti, le ultime di notizie e sono in fase di esame tutta una serie di posizioni che potenzialmente sono oggetto di accertamento non ha ancora potuto procedere alla all di avvisi di accertamento perché il Comune non ha ancora consegnato alcune banche dati, eh, in particolare eh, quelle relative all'urbanistica e ai condoni e quindi eh, non ha la possibilità di portare a compimento in maniera puntuale la propria attività perché quello che viene fuori solo dalle banche dati dei tributi e dalle altre banche dati potrebbe non eh, essere in qualche modo smentito dai dati delle banche Quindi di fatto qualcosa ha iniziato, qualcosa ha fatto, quindi qualcosa pretenderà per questo lavoro fatto fino di oggi, qualcosa chiederà, non qualcosa chiederà, non sappiamo esattamente che cosa ha fatto allora proprio in, questa, in virtù di questo parlando con un legale Poc'anzi, la sospensiva al momento in cui hanno iniziato il lavoro potrebbe essere una ripercussione per i consiglieri comunali di riferimento alla Corte dei Comuni allora a questo punto io dico che noi, eh, la mia proposta era l'ho prima ascoltata da altri consiglieri comunali che mi sembra pure abbastanza corretta eh, delegare il dirigente eh, al eh, ritrattare con la società eh, costituita anche in virtù del fatto del progetto Salve Italia e verificare tutto questo in un massimo, massimo di 3, 4, 5 giorni non di più quindi è possibile, è stato firmato un documento con 12 secondi che noi non conoscevamo, è stata firmata con un'ora una convenzione che non conoscevamo, è stato firmato un contratto con mezz'ora che noi non conoscevamo, quindi verificare queste cose nell'arco di tre giorni penso che sia anche possibile. Perché comunque se noi chiediamo la sospensiva per 30 giorni sicuramente arriverà un giorno che i 30 giorni qualcuno li pagherà qualcuno li pagherà, proprio in virtù del fatto che io su questa società non sono favorevole a nulla, perché addirittura ho pensato anche di proporre un eventuale condono da parte dell'amministrazione comunale per tutti i evasori. quindi se a questo punto era preferibile fare un condono con tempo determinato a tutti i cittadini in passi due anni i quali hanno il tempo necessario senza incorrere in sanzioni penali, un condono che potesse salvare tutte e tutti in collaborazione effettivamente con l'ufficio preposto del Comune. E questo non credo che sia, che sia una strada da dimenticare, perché credo che il condono possa essere una, possa essere una eh, risoluzione positiva per tutti sinceramente non c'ero neanche arrivato a spezzare perché questo discorso, ma in effetti è vero, perché se noi come amministrazione comunale proponiamo un contorno a tutti coloro che non hanno pagato, non hanno fatto l'iscrizione o sono volosi, sicuramente daremo, dando due anni di tempo, noi vedremo tanti danni, tanti problemi e forse questa, questa, società, questa società forse non aveva neanche motivo di essere. La mia proposta per quanto mi riguarda è per me è quella di eh, arrivare ad una eh, risoluzione del problema ma senza indolore per l'amministrazione, per i cittadini, per tutti quanti, purtroppo gli errori ci sono stati caro Mauro, tanti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 deleghiamo il dirigente in questi tre giorni a verificare tutto questo tre giorni, non il minor tempo possibile tre giorni non il minor tempo possibile perché 30 giorni potrebbero per noi essere pericolosi e quindi delegare il dirigente in tre giorni a verificare e ritrattare con l'azienda ritrattare sul contratto e poi in virtù di questo decreto salva Italia forse potremmo e trattare di rivisitare alcune situazioni. Questa è la mia proposta e credo che il dirigente forse non saranno tre giorni, diranno ne serviranno quattro, però per me sono tre giorni e credo che questa possa essere una proposta da, per quanto mi riguarda come sospensione. E quanto Grazie. gli dai a tutti quelli che hanno sempre pagato? Grazie, Grazie. consigliere, a facoltà. Un dono per chi non paga e quelli che li hanno sempre pagato? Eh? allora io sono favorevole a, a votare come tutta l'opposizione e mi sembra di sentire nella parte della maggioranza che qualcuno la facendo scudo non lo so a quali persone non lo so avrà qualche cosa da, da nascondere non questa so. paura non la vedo io grazie Grazie al consigliere Danzari, consigliere Giordani ne ha facoltà. No, io ringrazio l'intervento dell'amico Policarpo, ma proprio in più del fatto che il giorno 2 agosto nella salutipia, ecco, il precedente presidente del Consiglio Comunale, attuale consigliere Comunale Policarpo, ha testualmente solo dichiarato nel Consiglio Comunale del, del, del, del 2 8, Grazie ancora Presidente, colpo l'occasione, con soddisfazione l'accadimento dell'amico Mauro perché purtroppo l'ho detto prima con questi capitoli non si capisce niente. Bisogna sempre leggere in 320 e te ne do atto che lo stiamo facendo insieme, eh, l'ingrandimento. Era un architetto con gli occhiali tuoi, i suoi e con i miei messi insieme perché non si capisce, non si riesce a capire. Quindi hai riconfermato in pratica quello che poco anzi hai detto. Però hai io dicendo che non sono d'accordo per la regola, non sono d'accordo per la sospensione, stavo operando su questo perché tutti vogliamo stare tranquilli e tutti non vogliamo incorrere nei processi giudiziari eccetera eccetera, sono d'accordissimo, quindi abbiamo messo la sospensione perché noi vogliamo, vogliamo, in tre giorni secondo me è una cosa impossibile, abbiamo messo la sospensione perché noi vorremmo tutti insieme capire al resto dei docenti ciò che stiamo dibattendo da ragione al cittadino all'amministrazione nuova, chiamiamola così, che si è costituita eh, da pochissimi mesi e salvare salvaggine questa è l'intenzione di, di, di questa squadra e questa, questa è soltanto questa noi non, vogliamo, eh, non stiamo attaccando nessuno abbiamo detto, abbiamo anche sollevato il tema al dirigente che è uscito un decreto Monti che va a favore di, di, di quelle persone che pagano, che pagano le tasse e quindi che è vigile su quelli che non pagano. Non mi sembra che possa arrivare in una percentuale così alta dalla, dalla delibera dell'Aipa che sarà già stipulata eccetera, questo è il tema, soltanto questo è il tema, Io stiamo cercando di sospendere questa cosa visto che io in se lo ripeto sono pronto anche per la revoca se ci fossero i numeri, la mia, la mano è la prima eh, che si andrà a sollevarsi quindi eh, non c'è problema, cioè, se siamo per la sospensione non, non possiamo accettare tre giorni, perché tre giorni eh, siamo in difficoltà, c'è cioè, la sospensione, abbiamo dichiarato che abbiamo circa pochissimi giorni per poterla valutare tutti chiuso e vediamo andiamo avanti, questo è, grazie. Grazie al consigliere Giordani il al consigliere Volante nella facoltà, grazie Mauro, io eh, ripeto sono stato l'artefice all'inizio della, della, della prima approvazione di questa deliberazione dove io uh, qualcuno mi ha detto faccio il peggente non faccio il peggente perché in Italia ne esistono tre di ditte esperte in materia su questo argomento solo tre solo tre Ma che cosa stai mentre, mentre che hanno questi tipi di requisiti chi può fare scusami consigliere, consigliere gentilmente que tre ditte hanno però questi requisiti in riferimento a que... Prego, tre hanno i requisiti per poter fare e vincere queste gare, in realtà chi svolge questo servizio, chi può svolgere questo servizio con altre tipologie, con altri metodi, ce ne sono tantissime, quando dissi che appunto c'era quest... questa perplessità, perché al momento in cui mi avevano sottoposto i nomi di queste persone, dico, è chiaro, è un, mi sembra un qualcosa a camicia, precisa, credo che sicuramente sarà tizio a vincere, sono stati 4 anni, non mi sono sbagliato, io non devo difendere nulla, neanche, non devo nascondermi da nulla, e non devo difendere nessuna azienda, io sono nettamente contrario a questo meccanismo, sono fermamente convinto che con tre con tre, sempre tre perché è il numero perfetto tre, con tre persone prese dai cittadini, ragazzi giovani laureati, potevamo fare lo stesso servizio, con tre cittadini, potevamo prendere gli interinali tre mesi per tre mesi, potevamo fare tutto questo, quindi sono fermamente convinto e sono fermamente contrario a questa società per questo tipo di lavoro, per questo meccanismo di lavoro. Però, visto i fatti come sono andati, viste le situazioni come hanno avuto il percorso, ho grosse perplessità, grosse problematiche e ho un po' di paura, se ve lo consentite. Io per portare le mie 100 ore al giorno a casa vado a lavorare 12 ore al giorno. Non li voglio dare, non li voglio dare allo Stato, non li voglio dare a nessuno, li voglio dare alla mia famiglia. E quando dico e ho avuto l'accertamento e la verifica che da parte di gente esperta e qualificata quale mi ha suggerito dicendo attenzione una volta che c'è l'appalto firmato, la delibera firmata, il decreto firmato, una volta che hanno iniziato i lavori, tre giorni, cinque giorni, quello che hanno fatto non lo sappiamo, quello che hanno impostato non lo sappiamo, come l'hanno impostato non lo sappiamo. Non lo sa nessuno, perlomeno qui il Consiglio Comunale non lo sa, io non voglio arrivare a dire devo saperlo per forza, non mi interessa. La normativa mi dice che se al massimo voglio rischiare, voglio rischiare per tre giorni di sospensiva affinché il dirigente si attiva giorno e notte per trattare, parlare, ragionare, discutere con l'azienda, verificare, applicare il decreto, applicare tutte le norme di salvaguardia a tutela della comunità. Questo dico io, non è che sono per questa società, al contrario, io ho detto tre giorni, perché credo sia un tempo utile, e sufficiente, forse saranno quattro, lui dirà bene, ma ne saranno quattro, ma non andiamo oltre, perché oltre a quelli noi rischiamo comunque di dare allo Stato quello che non dobbiamo dare, la società, grazie. Grazie al consigliere Volante, lo dovete facoltà. fare un discorso inverso quello che è inerente alla Corte dei Conti se voi avete già giudicato questa uh, società che prenderebbe eh, l'agio del 18,72% di riscossione del 28% come era? quello che dico io se è sbagliato questo dal decreto Salva Italia cioè si, si fa può ricorso no, al Consiglio di Stato alla Corte dei Conti annulla il tutto perché è sbagliato e condanna gli amministratori No? in quanto hanno portato un danno in ai casi del comune se c'è questa, questa possibilità ci può essere questa possibilità cioè noi quello che abbiamo chiesto è un massimo di 30 giorni non abbiamo chiesto 30 giorni se il dirigente è bravo lo fa con 3, lo fa con 4, lo fa con 7 ma una data, una scadenza ci dovrebbe essere massimo di 30 giorni e non credo che succeda niente perché? perché è stata giudicata una gara al via della regolarità ma è stato fatto il contratto dopo che sono uscite determinate leggi che vanno addirittura ad annullare Equitalia, quindi non lo so se il Consiglio di Stato, il Tare, eh, la Corte dei Conti, tengano conto dopo di aver dato poi un'altra cosa, il dirigente è stato chiaro, ha detto che non si è insediata la ditta, non ha fatto ancora nessun accettamento, ha detto che deve fare in settimana e non ha fatto nessun accertamento perché mancano ancora dei documenti da parte dell'ufficio urbanistico primo quindi stiamo qui cercando di risolvere un problema anche per voi mi dispiace caro Policarpo che sei d'accordo però ti metti chi dai tre giorni e il dirigente ha detto stavi a dire se tu non dai 30 giorni vota 30, no, 30 giorni al massimo 30, 30 giorni al massimo Caro Cirincello, caro Circello, lei è le... fatto, eh, la persona eh. tua, eh, di... eh. è, eh. eh. eh. allora, eh, è la persona tua, è la è la che facciamo il condono provoca il condono ma, ma, no, che... ma non c'è il condono Allora, non c'è il condono allora allora i condoni devono pagare memoria, e le more e non faccio di trittino non c'è il condono non c'è non c'è il condono non c'è prego consigliere deve, deve formare i ragazzi quando devono fare gli accertamenti De quindi c'era questa formazione settimana, si ha detto inoltre che mancano i documenti a livello urbanistico e non hanno fatto ancora nessun accertamento quindi noi abbiamo messo una data un massimo di 30 giorni. Davvero così, e abbiamo detto, eh, non stiamo qui 3 giorni o 4, e eh, bravo si va per 4, e se lo so come è questo, anche io dobbiamo lavorare anche a me a prendere gli occhi facoltà ricominciamo? grazie Presidente Ricomincia. per rispondere al consigliere Danzari qui nessuno ha nulla da nascondere. qui nessuno ha nulla da nascondere. quello di cui stiamo discutendo è ben altro perché sulla sostanza siamo d'accordo tutti siamo tutti quanti d'accordo semplicemente stiamo discutendo se a livello giuridico una parola potrebbe cambiare sostanzialmente l'efficacia di quello che vogliamo per cui la sospensione potrebbe farci incorrere in un danno erariale o meno, ma sul ragionamento che si sta facendo da qualche ora, siamo tutti quanti d'accordo, io ripeto la mia posizione, infatti, infatti non stiamo ostacolando la posizione, non stiamo ostacolando nulla, al massimo abbiamo detto che in questo caso ci asteniamo, diciamo. non votiamo contro, non facciamo un funzionismo. Ci asteniamo perché riteniamo una certa cosa. Per cui sulla proposta che ho fatto io voto il mio voto è favorevole. Sulla proposta fatta poc'anzi il mio voto è di astensione. Grazie. Grazie al consigliere Iocci. Il consigliere Montesi ne ha facoltà. Oddio, ce l'hai abbastanza capienza? Sì, sì. Grazie Presidente. Eh, vorrei che mi ascolti un attimo il dirigente per il eh, dottor Cosimo Marzoni. lei scusate, lei Evocanzi ha, ha detto che sta in direi per consegnare la documentazione, hanno preso documentazione ed è mancante attualmente la società della documentazione urbanistica giusto? Quindi questo mi fa desumere che già siamo in danno se oggi la società ci chiede i danni prima ho detto ci deve pagare i danni oggi siamo in danno quindi no, questo per dire il discorso del te minor tempo di 30 giorni è compito anche del dirigente oggi accelerare questi tempi giusto dottor una mazzone? quindi se siamo in danno in danno dei 3 giorni in più, 4 giorni in più penso che è anche il compito suo accelerare e poi una domanda che voglio fare per lei analizzare questa pratica trarne le conclusioni come richieste oggi dal consiglio più o meno a spanna quanto ci vuole